Intanto la cooperazione allo sviluppo eh, nella sua storia è un'azione messa in campo da soggetti eh, governativi, sempre più non governativi, di paesi sviluppati a favore dei territori etichettati, considerati come aree di sviluppo, aree di povertà, aree, a volte di emergenze umanitarie per promuovere delle azioni di miglioramento delle condizioni sociali ed economiche, delle aree beneficiarie. Di conseguenza, almeno nelle impostazioni più antiche, poi via via con miglioramenti, però la matrice è eh, attivi i soggetti dei paesi sviluppati e in un ruolo di ricettori più o meno passivi, di beneficiari i soggetti e i territori dei paesi appunto, in via di sviluppo. Poi ripeto, lo schema si è già corretto nel tempo, sviluppando cooperazione dal basso, partenariati, azioni sul territorio. Questa sensibilità è molto presente in generale nel mondo della cooperazione e dello sviluppo. L'idea dei grandi progetti, soprattutto dei grandi progetti pubblici, delle grandi opere, mi sembra ormai consegnata al passato. L'idea del radicamento, del partenariato è molto oggi più popolare e diffusa. Cosa aggiunge il cosviluppo? Aggiunge un terzo attore, eh, le associazioni e i soggetti del mondo della migrazione. E quindi eh, il, la rete può essere anche più complessa, ma come base si compone di organizzazioni non governative o comunque soggetti eh, italiani, appartenenti alle società eh, sviluppate, territori beneficiari del sud globale del mondo appunto un terzo partner, nelle associazioni dei migranti come ponte tra eh, i territori da cui originano i progetti e i territori a cui i progetti sono finalizzati. Si è scoperto ed è vero che le rimesse eh, nello scenario economico mondiale contano moltissimo, ci sono paesi per cui sono la prima voce attiva nella bilancia dei pagamenti, molti paesi in cui è una delle prime tre o quattro, penso anche a paesi di media grandezza come l'Equador, senza citare casi come El Salvador, l'Eritrea, dove sono Sri Lanka, di gran lunga la prima voce della partita attiva della bilancia dei pagamenti. Quindi le rimesse si è scoperto che sono importanti. Secondo, si è scoperto che sono stabili, tendono a essere resilienti anche rispetto a situazioni di crisi economica e di depressione. Nell'ultima grave recessione mondiale sono diminuite un po' nel 2009, ma nel 2010 si sono già riprese. Quindi hanno anche una capacità di stabilizzazione rispetto alle condizioni economiche e quindi alle condizioni sociali di vita dei destinatari nei paesi riceventi. Certo c'è un'insidia che la domanda già mette in evidenza, io sono d'accordo, che il rischio è quello di dire beh allora piantiamola con i progetti, gli investimenti, le azioni eh, positive da parte di soggetti del nord del mondo, tanto i migranti ci pensano già loro da soli a fare il sviluppo attraverso le rimesse. Eh, è in parte vero, nel senso che le rimesse contano molto di più dei, degli investimenti diretti dall'estero, per esempio, per non dire della cooperazione internazionale, e però non bastano, anche perché e qui la ricerca sull'argomento dice delle cose che andrebbero tenute presente, a loro volta le rimesse possono generare degli squilibri, non sono di per sé una panacea. Tanto per cominciare, eh, istituiscono una diversità tra le famiglie che ricevono le rimesse e i vicini di casa che non le ricevono. E questo genera anche dei eh, processi imitativi, per cui anche il capofamiglia che non riceve le rimesse avrà un forte impulso e un incentivo a partire anche lui per cominciare a generare rimesse verso la sua famiglia. Questo perché nel frattempo i prezzi dei generi alimentari, per esempio, aumentano. I prezzi delle costruzioni, dei terreni delle riparazioni domestiche aumentano, alimentati dal circuito delle rimesse degli emigranti. Quindi eh, le ricerche più approfondite, cioè quelle che non si limitano a studiare l'impatto sulla famiglia che riceve le rimesse, ma guardano anche quello che succede intorno, ci dicono che gli effetti sono a chiaroscuro, ci sono aspetti positivi ma anche aspetti meno positivi nell'invio e, e poi nella circolazione delle rimesse, quindi eh, lasciare a se stessi i meccanismi economici, in questo caso le rimesse degli emigranti, sappiamo in generale che non genera effetti sociali automaticamente positivi e benefici per tutti, e in questo caso trattandosi di sviluppo, trattandosi di eh, paesi e situazioni eh, a basso reddito dove la differenza tra la precaria sopravvivenza e la povertà è spesso un confine labile, per intervenire con azioni di riequilibrio, di potenziamento, di accompagnamento, di compensazione anche di situazioni in cui le rimesse non arrivano è un fatto importante. L'economia da sola genera sviluppo disuguale, genera differenziazioni, genera squilibri e la politica storicamente con la grande dimensione del welfare state nel nord del mondo ha cercato di riequilibrare questi squilibri, ha cercato di ricondurre, di canalizzare il capitalismo entro un percorso socialmente sostenibile, entro un percorso capace di generare redistribuzione e miglioramento delle condizioni di vita, se non per tutti, per il più ampio numero di persone possibile. Noi abbiamo bisogno di qualcosa del genere ancora di più, vorrei dire, nei, nei paesi del sud del mondo, proprio perché lì eh, la soglia dei è purtroppo superata da un numero molto più grande di famiglie perché gli squilibri sono ancora più drammatici, perché la precarietà, la fragilità delle condizioni di vita di molte famiglie è molto più evidente, perché so, sistemi come quello educativo, sanitario sono sistemi più deboli, ecco. quindi c'è bisogno di poter correggere una, uno squilibrio eh, come quello di un'economia basata sulle rimesse con delle azioni consapevoli che siano in grado di diffondere il benessere e di rafforzare l'infrastruttura dei servizi pubblici. Prima di tutto, le ricerche negli Stati Uniti, per esempio, ci dicono che i migranti più impegnati in progetti di cosviluppo sono quelli più stabilizzati e anche quelli che hanno conosciuto una carriera professionale ascendente. Quindi cooperano di più gli immigrati di successo rispetto agli immigrati poveri. Eh, e probabilmente eh, ci sono molte ragioni ma una è quella di prestigio eh, sia rispetto alla comunità dei connazionali espatriati sia rispetto ai luoghi d'origine. L'immigrato di successo a volte e anche contento di poter svolgere un ruolo positivo che gli dà lustro e immagine nei confronti dei luoghi di provenienza. Ci sarà poi anche aspetti maggiormente idealistici, umanitari legati per esempio alle appartenenze religiose e all'adesione appunto a principi solidaristici che inducono il migrante di successo a voler investire nel suo luogo d'origine. Un secondo motivo è la carriera politica, e questo in particolare dove gli immigrati all'estero votano, eleggono e anche questo dicono le ricerche, un incentivo per sviluppare un maggior transnazionalismo, una cooperazione e lo sviluppo. Ma in contesti come quello dell'Europa mediterranea c'è un altro elemento che può entrare in gioco, la possibilità che attraverso il cosviluppo si rafforzino le associazioni degli immigrati e si generino anche possibilità di lavoro qualificato per un certo numero di immigrati. Per esempio in Spagna questo è stato un risultato dei progetti di cosviluppo, in particolare in Catalogna, dove gli immigrati si sono istituiti come attore più protagonista anche sul piano politico e sociale della realtà in cui vivono grazie ai progetti di cosviluppo e ai fondi generati, al rafforzamento delle reti associative derivante dalla partecipazione ai progetti di cosviluppo. E nel caso italiano sottolineerei anche l'altro aspetto di cui c'è grande bisogno e carenza di opportunità, ossia la produzione di un certo numero di opportunità di lavoro qualificato per migranti che entrano nei progetti di cosviluppo.